Proteggerò dall'ipocrisia delle parole usate, che non hanno mai saputo di essere malate. Ti proteggerò da questa mia paura. avrò il coraggio, di vederti così pura. Tu hai regalato al mondo, soltanto la poesia. Per farci ricordare che, noi siamo solo energia. Questa nostra anima che nascondiamo al mondo è ciò che fondamentalmente lo fa girare in tondo. E ti farò da scudo quando dirai che il re è nudo, Bambina magica che porti all'incanto, mentre il pregiudizio si tramuta in pianto. Bambina strega con l'innocenza in viso, mentre il dramma si tramuta in riso. Bambina artista che crea la poesia, mentre gli altri recitano la bugia tu hai regalato al mondo, soltanto la poesia, per farsi ricordare che noi siamo pura energia. E questa nostra anima, che nascondiamo al mondo, che fondamentalmente lo fa girare intorno. Bambina adotta con zero in condotta che ci bacia con la parolaccia. Bambina eterna che dalla grafia tramuta la memoria in energia. Bambina sapiente che trasforma in poesia la tragedia della malattia che abbraccia l'universo, lo spazio e il tempo con la fantasia e tu hai regalato il mondo oh tanto la poesia, per farci ricordare che noi siamo pura energia. E questa nostra anima che nascondiamo al mondo è ciò che fondamentalmente fa girare in tondo